Grazie, sì, con questa mozione vorremmo riportare l'attenzione sul le attività sportive eh, previste lungo gli argini del Tevere. È un, uh, è un ambito di uh, attività della commissione che abbiamo avviato già dall'anno scorso, abbiamo effettuato una commissione sopra luogo all'altezza del Ponte della Musica, eh, abbiamo effettuato un'ulteriore uh, un discesa del, uh, lungo il fiume del Tevere eh, e un, diversi incontri con le associazioni, che sono attive per quanto riguarda il, la definizione del contratto di fiume, quindi il, tutte le associazioni che aderiscono ad Agenda eh, Tevere e il, le varie istituzioni che fanno parte del, del bacino del fiume, quindi tutte le, le quattro regioni interessate dal, dal corso del fiume, in particolare ovviamente la regione Lazio che nel corso del, degli ultimi mesi ha ha intrapreso del, degli interventi, ha messo in campo degli interventi, ad esempio come una pulizia straordinaria degli argini e per quanto riguarda il, eh, gli argini all'altezza di Ponte Marconi, già dall'anno scorso eh, questa amministrazione si è posta l'obiettivo di riqualificare e individuare una zona eh, per poter realizzare un'area per fini sportivi quindi con tutte le, le attività eh, che si possono realizzare in, sulla, sulla spiaggia quindi beach tennis, beach soccer, beach volley e, e in collaborazione con, con i Lazio e con tutte le federazioni e eh, discipline sportive interessate vorremmo realizzare appunto questo progetto così come avviene in molte ecco, a Parigi esiste una spiaggia attrezzata, in varie capitali e grandi città europee la valorizzazione dei corsi d'acqua anche dove non siano balneabili ecco, come quello del Tevere è possibile attraverso le attività sportive. Quindi vorremmo sollecitare l'ufficio eh, di scopo speciale Tevere che è stato costituito l'anno scorso e che sta lavorando a, a questo progetto a appunto, finalizzare... Tutti questi sforzi entro i, term i tempi necessari per sfruttare la stagione che, che è in arrivo e quindi con la mozione appunto diamo un una scadenza entro la quale vorremmo eh, vedere eh, realizzato questo progetto eh, allo studio da diverso tempo. Grazie.